sopatica, isterica, lingua frenetica Questo è quello che sono Io non ti chiedo perdono, E se lo chiedo per Rabbia rapida, sputo l'anima, passione statica Questo è quello che sono Io non ti chiedo perdono, E se lo chiedo per Ogni memoria dimenticata ogni lacrima abbandonata Dentro al sorriso tuo morda affogata Ti chiedi se mai ti ho amata Senta sentenze, dimmi che serve Se andiamo sempre in direzioni diverse Troppo poco per arrivarci Troppo e basta per bastarvi E vado via, vien qua Via dove l'anima non conta se vado via, vieno da qua, lasciando di me solo la leggerezza Se vado via, vieno da qua, sentendomi addosso, sole sposta E vado via, vieno qua, via dove anima. Gioia fragile, soggetto instabile, giata instabile, facile Questo è quello che sono, se non ti chiedo perdono. E se lo chiedo è per, borderline, fuori limite, a fianco al margine, questo è quello che sono. Se no, non ti chiedo per per, se lo chiedo è per, per ogni memoria dimenticata, per ogni lacrima abbandonata, tra sorriso tu molto affogata, ti chiedi se mai ti ho amata. Che serve? Segniamo sempre il diritto di diverse, Troppo poco per arrivarci Troppo e basta per... Tu che ne sai? Tu che ne sai? Di quanto brucia dentro? Che ne sai? Di quanto amaro il sapore di sogni miei. Sentirsi insieme tutto quello che non sei. Tu che ne sai? Tu che ne sai? Dai, di quanto brucia dentro? Che ne sai? Di quanto amaro il sapore di sogni miei. Sentirsi insieme tutto quello che non sei. vado via, ti credo qua, lasciando di me solo la leggerezza, ti vado via, mi viene qua, sentendomi addosso, sola la sporca, ti vado via, mi da qua, vedo nell'anima, non conta più. Spero vi sia piaciuta. Grazie.